Il nostro buongiorno borsa ci accompagnerà anche nel 2023, ci auguriamo che la borsa possa risvegliarsi dopo questo anno, dopo questo 2022 sicuramente un po' rallentato da tante notizie, è stato un anno di mercato ribassista, anche l'economia ha risentito di ciò che ci ha circondato a partire dal conflitto Russia-Ucraina che ha aggra aggravato già delle situazioni che si erano verificate all'inizio dell'anno. Insomma questo è il momento giusto per fare un bilancio del 2022 e lo vedete anche dal nostro titolo in sovrimpressione. Ciao 2022, che cosa ci lascia quest'anno? Per molti sarà un anno da dimenticare, per molti invece è un anno che ha dato delle opportunità, eh, insomma ne parleremo, ripercorreremo eh, gli step, le notizie, gli eventi che come detto poco fa hanno caratterizzato quest'anno. Io saluto Valentina Menassi, opinionista economica e politica, che sarà con me eh, per questa chiacchierata. Valentina, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, grazie a te per questo invito. Allora, intanto ti chiedo, a te cosa lascerà questo 2022 proprio in un flash? Poi andiamo, appunto insieme anche ai nostri amici che ci seguono, a ripercorrere le tappe. Beh, è stato un anno sicuramente estremamente complesso, sia dal punto di vista economico che finanziario, quindi tutti ce lo ricorderemo per le tante, per il susseguirsi appunto di problemi, vediamo il post pandemia, vediamo anche tantissimi scandali come il Cartergate, che rimarranno sicuramente nei nostri, nei nostri ricordi, quindi tantissime questioni molto molto impegnative. Allora l'anno si è aperto, insomma torniamo proprio alle prime battute di questo 2022 con una parola su tutte inflazione, andiamo a vedere il primo titolo, eccolo qui inflazione è record, in realtà il timore per un rialzo appunto, inflattivo per un'inflazione importante si era già verificato nel, nel 2021 alla fine del 2021 tant'è che lo ricordo benissimo alla fine dello scorso anno abbiamo proprio così scherzosamente detto che il 2022 sarebbe stato caratterizzato dall'hashtag inflazione in realtà poi non è stato uno scherzo perché con la guerra l'inflazione è salita alle stelle allora ehm, è stato l'hashtag secondo te dell'anno Valentina Inflazione, ricordiamo che in questo momento è, il, è un po' calata negli Stati Uniti, è calata nel Regno Unito dove peraltro era molto più alta rispetto ad altri paesi, l'Europa è ancora interessata enormemente da questo problema per i prezzi delle energie, delle materie prime e degli alimentari, insomma questo è il primo tema Valentina, sei d'accordo? Eh, eh, assolutamente, soprattutto una, una questione estremamente complicata e complessa in questo periodo che va analizzata sembra essere rallentato nell'ultima parte dell'anno questo trend, soprattutto in Italia, anche se gli stipendi restano comunque eh, molto bassi rispetto a questo aumento estremamente importante, eh, appunto dovuto al gas, come dicevi tu, ai costi dell'energia e ai costi delle materie prime. Tutto questo dovuto anche, e poi penso che eh, comunque ne, ne parleremo e, ne, e analizzeremo la questione della guerra eh, tra Russia e Ucraina, che ha contribuito nettamente a eh, incentivare la crescita dell'inflazione in un'Europa, in un mondo eh, molto molto instabile eh, anche questo ha contribuito negativamente. Assolutamente peraltro appunto diamo qualche numero eh, lo dicevamo poco fa negli Stati Uniti si parla di un 7 più un 7,1% inflazione che è calata dopo l'intervento delle banche centrali parleremo anche di questo con il rialzo dei tassi di interesse che ovviamente hanno provocato un rallentamento nell'economia anche se in America questo non si è verificato perché la fotografia macroeconomica ha rimane sempre ben impostata, cosa diversa è accaduta in Europa anche perché appunto c'è la vicinanza geografica e anche eh, come dire, militare eh, dell'Europa per il tema della guerra in Ucraina, abbiamo ancora un'inflazione a doppia cifra, è prevista insomma, in calo eh, per gradualmente l'anno prossimo però eh, raggiungerà il target del 2%, quello, la media insomma, eh, delle, delle banche centrali eh, soltanto dopo la prima metà del 2024, quindi l'anno prossimo fondamentalmente dovremo fare i conti ancora con, con questo, giusto per ricordare quello che è accaduto. E allora appunto Russia-Ucraina, e la guerra senza fine, eh, purtroppo ehm, il 24 febbraio 2022 ci siamo svegliati con i bombardamenti eh, della Russia in Ucraina, io lo ricordo ancora quel giorno, lo ricorderemo sì. sicuramente tutti, eh, è stata una una brutta pagina della storia e che poi effettivamente a livello eh, insomma ovviamente dando per scontato che la cosa principale è il lato umano però poi a livello economico finanziario quello è stato l'evento che ha eh, insomma, scombussolato appunto l'anno questo 2022 e peraltro eh, si pensava potesse essere una guerra flash ma no, così non è stato infatti ne stiamo parlando ancora oggi a guerra ancora in corso e che ehm, ci ha fatto conoscere un altro nome, conoscere tra virgolette quello delle sanzioni, cioè l'Europa che insieme ovviamente all'America insomma, all'Occidente per far sì che Putin potesse mettere una fine alla guerra ha cominciato a eh, dare vita a questi pacchetti di sanzioni che hanno penalizzato l'economia russa ma che sicuramente hanno penalizzato anche la nostra economia. Valentina. Eh, siamo stati le prime vittime, questa non è solo una guerra fisica appunto, con le armi, ma è anche una guerra, una vera e propria guerra economica, notizia di pochi, pochi giorni fa, anzi pochissime ore fa, eh, sono stati lanciati ulteriori missili su Kiev, Leopoli, Kharkiv e Odessa, quindi prosegue appunto, questa, eh, questa offesa, questa eh, situazione da parte dei russi nei confronti dell'Ucraina e anche noi continuiamo a subire eh, le, le conseguenze economiche, come vediamo anche magari in queste immagini. Che state, eh, mandando. sono estremamente tristi ma ormai siamo quasi entrati in questo mood che la guerra, eh, come dicevi tu, eh, sembrava una guerra flash, una guerra lampo e invece eh, si protrae nel tempo, non solo guerra eh, fisica come dicevamo ma soprattutto guerra economica, i riscontri sono e saranno estremamente negativi oggi ma anche eh, appunto per il futuro una Russia molto, molto importante anche perché ha costruito una rete di relazioni economiche e di relazioni di, di export di gas molto importanti, rendendoci addirittura eh, estremamente dipendenti appunto, da, questo, da questo flusso economico di eh, gas che arrivava sia verso tutta l'Europa ma soprattutto anche in Italia per quanto ci riguarda. Diciamo che il Premier Draghi, l'ex Premier Draghi ha cercato di far fronte a questo problema Certo, assolutamente sì e ricordiamo anche un'altra cosa, un altro aspetto della guerra che ha provocato la maggiore crisi per l'accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, tanto che si è ritenuto necessario, probabilmente qualcuno lo ricorderà, invocare la direttiva di protezione temporanea, quindi insomma questo per dire che chiaramente noi l'abbiamo inserito negli eventi che hanno penalizzato l'economia, ma insomma in primo piano c'è il tema eh, umanitario eh, davvero, certo. davvero importante e di questo, su questo faremo i conti poi non solo nel 2023 ma anche oltre allora l'Europa e la crisi energetica altro tema che è direttamente collegato a questo allora qui si potrebbero dire tantissime cose eh, Valentina ovviamente in primo piano eh, la politica sbagliata dei governi italiani parliamo al plurale perché ovviamente è uno sbaglio che ci siamo trascinati appresso per tanto tempo cioè quello di essere dipendenti dalla Russia sul fronte dell'energia e del gas, non aver trovato delle risorse interne nostre che ci permettessero non dico di essere indipendenti al 100% ma non dipendere così in, in maniera pesante eh, non solo dalla Russia ma anche di altri paesi perché poi insomma eh, lo vediamo no? eh, prima Putin era quasi un alleato fidato e poi è diventato il nemico numero uno. Quindi questo può potrebbe succedere anche in altre situazioni e con altri paesi. Eh, questo è il tema principale e poi naturalmente quello delle bollette, c'è cioè davvero imprese, e consumatori messi enormemente in difficoltà da questi prezzi che non solo sono aumentati, ma sono in alcuni casi triplicati, quadruplicati. Insomma, molti non hanno più neanche potuto pagare le bollette di luce e gas. Eh, eh, sì, l'analisi macroeconomica che hai fatto e poi anche il micro quando si parla appunto delle piccole realtà dei, dei cittadini che giustamente devono pagare le bollette, gli stipendi restano gli stessi, ma i costi aumentano in continuazione e il trend è in continuo aumento è, è estremamente veritiera. Soprattutto un dato però interessante che secondo me va analizzato è il fatto che in Italia nel 2022 le importazioni, leggevo qui, di gas russo sono crollate rispetto al 2021, il loro peso è stato progressivamente ridimensionato, sono passate dal 40% totale nel 2021 al 3% al novembre 2022 dato di oggi, però eh, comunque noi eravamo e siamo parzialmente ancora dipendenti dal gas russo che comunque è molto più conveniente rispetto ad altri gas, eh, penso magari alla Libia o all'Algeria che sono paesi da cui abbiamo scelto di importare con eh, appunto decisioni mirate e economiche e finanziarie di Mario Draghi. Certo, assolutamente sì, però appunto, poi è fondamentale e, e in questo aveva ha cominciato, insomma, questo iter l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi trovare anche proprio sfruttare le nostre risorse al di là di trovare altri partner che possano essere più affidabili, però insomma come ho detto prima, anche in modo un po' provocatorio, anche la Russia fino a, a prima di, del febbraio di quest'anno veniva considerata un partner affidabile. Eh, in realtà poi si è scoperto che non è così per le, le, la situazione ovviamente geopolitica, ma eh, questo potrebbe succedere con altri partner, quindi è importante che l'Italia riesca a mettere a frutto le risorse interne. Eh, questo ci riporta un po' al tema del, delle infrastrutture no? e del fatto che che bisogna assolutamente garantire al nostro paese un sistema che funzioni alla perfezione sotto ogni punto di vista, qui ovviamente abbiamo parlato di gas e luce ma questo vale per eh, tutto e il resto sì. insomma Diciamo Manuela che il climate change ci ha aiutato in questa situazione eh, eh, da un sì. certo punto di vista è stato un aspetto negativo ma il fatto di non avere così freddo, vediamo anche questi inverni anomali, sentiamo tutti i giorni ai vari TG, viene segnalato appunto che non è un inverno normale, il fatto che nevichi, il fatto che comunque ci siano delle temperature molto molto alte, ci ha aiutato a risparmiare Assolutamente, assolutamente. infatti abbiamo acceso i riscaldamenti più tardi, e anche se poi era stato, diciamo, era stata sia consigliato, ma anche insomma c'è stata la direttiva, ma ci è, è venuto in soccorso il clima e ne parleremo, perché poi quest'anno è stato anche il più caldo dal 1800, quindi insomma un, un clima... Eh, insomma, inutile dirlo, abbiamo sentito tutto soprattutto, soprattutto quest'estate e lo stiamo vedendo anche in questi giorni prima di arrivare però all'anno più caldo appunto da due secoli andiamo a parlare di banche centrali e falchi perché sicuramente protagonista indiscusso di questo anno è la banca centrale eh, dopo 15 anni di almeno 15 anni di tassi bassissimi e di eh, appunto quasi anche, a, a, anche allo zero insomma la, le banche centrali, qui vediamo ovviamente Christine Lagarde, banca centrale europea, ma a partire dalla Fed la banca centrale americana, hanno dovuto, proprio a causa dell'inflazione, Uh, procedere con il rialzo dei tassi di interesse quindi non più banche centrali che immettevano liquidità sui mercati che drogavano i mercati questa è un'altra parola che abbiamo utilizzato molto, molte volte ma banche centrali falchi appunto e lo vediamo anche nel titolo aggressive uh, e questo ovviamente da una parte controlla l'inflazione dall'altro però penalizza l'economia perché chiaramente alzando i tassi di interesse tutto costa di più Adesso abbiamo molto semplificato però eh, lo, lo mettiamo in pole position perché sicuramente sarà un tema del 2023 perché continueranno nel loro percorso di rialzo dei tassi di interesse, effettivamente se in America insomma eh, la fotografia macroeconomica rimane ancora ben impostata, in Europa la situazione è diversa ma c'è timore che però prima o poi anche l'economia reale possa dare dei segnali di rallentamento evidente. infatti Valentina poi ti do la parola, eh, si teme una recessione in America, in Europa, insomma una recessione globale. Diciamo che dobbiamo partire a parere mio da un presupposto: l'America forse è più omogenea dal punto di vista economico. L'Europa ha sicuramente diverse realtà, diversi paesi, come qualcuno li chiama gli Stati Uniti d'Europa. Eh, sono comunque diverse realtà economiche che devono eh, cercare appunto di bilanciarsi e di creare un'unica economia che trovi un equilibrio in questa, in questa situazione, soprattutto estremamente critica. Intanto, eh, notizie appunto definite dedicate ai titoli di Stato, i rendimenti alzo scontano tasse BCE più alti. Il bund appunto, tedesco a due anni sale ai massimi dal 2008, anche questo è un segno molto molto importante e molto interessante da analizzare in questo quadro finanziario e macroeconomico. L'Unione Europea, eh, a parer mio, è in estrema, in estrema difficoltà, soprattutto ora che dovrà far fronte a questa crisi molto molto importante. Usciamo dal Covid che ci ha lasciato non pochi problemi economici e eh, continuiamo con questa crisi che continua, prosegue e persegue nel tempo, come ha detto appunto anche eh, Cristina Garda, sottolineando la criticità e le criticità a cui eh, andremo incontro e dovremo far fronte. Ok, e infatti questo sicuramente sì, mi raccomando, noi lo diciamo sempre anche attraverso altri nostri spazi eh, qui sulle fonti tv, soprattutto in un contesto come questo, un contesto in cui i mercati finanziari sono ribassisti, eh, ovviamente non bisogna avere paura, ma insomma eh, bisogna procedere con cautela, come si suol dire bisogna stare alla finestra, è fondamentale non avventurarsi nella lettura dei fatti da soli cioè, perché poi bisogna considerare tanti aspetti quindi attenzione prima di pensare a come muoversi nel mercato buttare sempre come dire, un occhio in più e affidarsi a chi ne sa questo, questo ci teniamo sempre a dirlo Allora arriviamo a questioni più squisitamente politiche Valentina Italia al voto, un altro evento di quest'anno ovviamente il 25 settembre siamo andati a votare Ehm, con la caduta del governo Draghi ovviamente ehm, Meloni quindi primo evento ma poi c'è l'altro Giorgia Meloni la prima donna premier ovviamente in altre parti del mondo voglio dire, ci sono già delle donne alla guida politica anche economica però in Italia effettivamente adesso sembra quasi la normalità permettimi di dire in questo modo però insomma l'Italia che ancora è considerato un paese non propriamente sul pezzo in quanto ha politiche di genere, welfare, eccetera, ha una donna premier e questo secondo me è un evento da sottolineare. Allora, tu um, cosa ne pensi, adesso senza ovviamente entrare nel discorso più politico, eccetera, di questo? Insomma, è davvero una vetrina importante per l'Italia? Cioè, è un biglietto da visita importante per l'Italia? Beh, assolutamente, sicuramente il fatto eh, di avere questa nuova figura, diciamo, entrata appunto eh, come Presidente del Consiglio, dopo un'eredità pesante, lasciami dire Mario Draghi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario, Giorgia Meloni dovrà sicuramente affrontare diverse sfide. Questione uomo-donna eh, la lascerei forse eh, a margine, è molto importante il fatto che ci sia una donna per lanciare anche un segnale appunto di equità nei, nei, nei ruoli. Nelle, nelle questioni, però c'è anche magari chi ha un po' strumentalizzato dal punto di vista politico la situazione ora vedremo anche un po' che cosa succederà con questa manovra eh, 2023, tanto criticata per le varie questioni post, sicuramente ne avrete parlato anche qui alle fonti tv eh, certo. dicevo appunto molto molto criticata e molto sentita su temi come il POS, e il tetto al contante che hanno destato non poche polemiche certo, peraltro eh, Valentina Menassi sulle sue pagine social in particolare su Instagram dedica proprio tanto spazio a tutti questi temi quindi seguitela e insomma è sempre molto utile a livello di Conoscenza così da poi, per poi approfondire ovviamente alcuni aspetti, eh, guardare quello che sta succedendo. Infatti hai detto bene, ovviamente il, il fatto che sia donna passa, è passato un po' in secondo piano per le emergenze no? eh, a certo. cui ha dovuto e dovrà far fronte il nuovo governo. Eh, mi viene anche in mente una cosa, cioè tutto, tutta la paura se ne parla ancora però si parlava di ritorno al fascismo, insomma di un governo che potesse in qualche modo riportarci indietro nel tempo, è stata un po' messa nel dimenticatoio proprio per le emergenze reali perché di questo si tratta, insomma diciamo che Giorgia Meloni prima Donna Premier ha molti a, a molte criticità da affrontare questo sicuramente e lo sappiamo allora 2022 anno più caldo da due secoli e da sempre perché da sempre in eh, tra, messo tra parentesi perché secondo qualcuno non, non, non si riesce a ricordare quando effettivamente c'è stato un anno caldo come questo ehm, l'anno ecco ovviamente lo abbiamo sentito in estate valentina un'estate che è iniziata a maggio quest'anno e che ha messo anche a dura prova esatto, l'ambiente perché poi insomma la siccità eh, l'ambiente, l'economia ha portato anche dei gravi problemi eh, eh, che hanno diciamo messo benzina sul fuoco rispetto alle problematiche che c'erano già e che hanno colpito le attività commerciali eccetera, i raccolti eccetera ma lo stiamo sentendo anche adesso eh, al sud, in sud Italia sì, sì, addirittura si va ancora al mare si fanno bagni, anche al nord comunque gli inverni quelli rigidi di una volta sono solo un lontano ricordo, ancora di più quest'anno, però appunto insomma, non è un problema da sottovalutare, i problemi ambientali sono sempre un po' messi a margine, no? cosa ne pensi? Assolutamente, sono sempre messi a margine finché poi non si creano non si presentano situazioni eh, critiche dal punto di vista economico, come per esempio immagino il turismo appunto, invernale, che ne so eh, chi va a sciare giustamente, i proprietari delle piste da sci, proprietari appunto anche di tutto l'indotto che riguarda questo, eh, questo sport, questa necessità, come appunto la ristorazione, gli alberghi, che hanno e si trovano attualmente in forte difficoltà perché ovviamente se eh, non, non fa freddo non, non nevica molto semplicemente e eh, sulle piste da sci è molto difficile appunto eh, sciare, quindi eh, questo ha creato un problema e continuerà a creare problemi e noi eh, credo che dovremo adattarci a questo nuovo stile, a questo nuovo clima eh, sia con le nostre economie ma anche con i nostri stili di vita io leggevo invece che eh, il 2022 è stato appunto l'anno più caldo di sempre dove le temperature massime e medie in Italia non sono mai state così alte, dal 1800 addirittura, esatto, quindi da due secoli. dobbiamo andare un po' indietro nel tempo appunto per fare un paragone concreto. Esatto, due secoli, saranno un 31 dicembre un capodanno mitico con temperature di 5-6 gradi sopra la media, sto leggendo proprio quelle che sono un po' le previsioni e localmente anche di qualche grado in più. Ci tenevo a dire un'altra cosa, peraltro già quest'estate si parlava del rischio di, di, di, di eventi estremi no? che si potessero verificare in autunno e inverno, due facce della stessa medaglia, quello che stiamo vedendo in questo istante, eh, Appunto temperature miti per esempio in Italia e questa bufera di neve in America che ovviamente eh, ricordiamo ha ucciso anche... 60 persone, eh, è un evento estremo proprio a causa dei cambiamenti climatici di cui anche Valentina stava riferendo, quindi insomma ci auguriamo, ecco questo deve essere sicuramente di, di buon auspicio che il 2023 possa essere davvero l'anno in cui si prendono e si prenderanno decisioni importanti per il nostro ambiente altrimenti dovremo fare i conti con situazioni davvero pesanti quindi non si tratta solo di avere un po' di caldo in estate o di poter andare a fare il bagno che è piacevole questo magari a dicembre attenzione perché davvero bisogna un po' considerare più seriamente la questione andiamo a parlare anche e quasi in chiusura poi faremo un commento generale prima di salutarci della Cina la Cina e la politica zero covid allora Covid, ti, ti do questo input Valentina, purtroppo che è tornato ancora eh, a essere presente a livello di discussione in questa, ulti, in questa ultima parte dell'anno, in questi ultimi giorni certo. dell'anno, proprio per la diffusione. Appunto del coronavirus che arriva dalla Cina, cioè la, gr la grossa, la pesante incidenza del Covid in Cina che ovviamente rischia di diffondersi in tutto il mondo e la decisione della Cina proprio di allentare le restrizioni, restrizioni lockdown che hanno interessato il paese per tre anni quindi tantissimo proprio in questo momento decisamente in critica come situazione, Manuela, e soprattutto in questo periodo dove comunque tanti turisti si stanno muovendo per le vacanze di Natale, i controlli infatti negli aeroporti sono aumentati e continueranno ad aumentare, almeno questa è la prospettiva eh, denunciata e annunciata appunto sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti, proprio perché si vuole evitare la diffusione di questa eh, pandemia ed eventualmente delle varie mutazioni del virus, nonostante comunque ci siano i vaccini che non possono far fronte a tutto e non possono salvarci effettivamente da tutto. Detto questo, anche qui ci sono delle ragioni economiche, la politica zero Covid sicuramente costava eh, tantissimo al, al governo cinese, leggevo qui appunto un, un dato della Bank of China, se i test eh, appunto, anti Covid riguardassero 900 milioni di cinesi, il costo annuale sarebbe di 100 miliardi di dollari. Sicuramente una cifra interessante e eh, importante da affrontare da parte del governo cinese per salvaguardare e cercare di limitare appunto questa politica. Poi dobbiamo anche immaginare la Cina eh, per quello che, che è comunque una mentalità completamente diversa rispetto a quella occidentale un'economia diversa e anche un mindset del cittadino singolo è estremamente diverso Lo, eh, vediamo un sacco di video in cui appunto rispettano le regole se chiedono di rimanere in casa loro rimangono in casa sono molto militari da quel punto di vista in termini di mentalità e di rispetto delle regole qui ecco sia eh, in europa che in america abbiamo visto mh, delle le normative anti covid rispettate un po' sì e un po' no, forse all'inizio ma poi si è un po' allentata la questione, lì sono molto più militari e il governo cinese ha preso questa, questa decisione, eh, vedremo un po' che cosa succederà. Assolutamente, vi faccio vedere questo prospetto eh, con eh, alcuni numeri che riguardano proprio ciò che è successo in Cina a livello economico a causa di tutte queste restrizioni e della politica zero Covid che sapete ha portato anche a tantissime manifestazioni anche abbastanza pesanti nel paese e le agenzie di rating hanno abbassato le previsioni sulla crescita della Cina per quest'anno e il prossimo ehm, con l'aumento dei casi di Covid, la stima di quest'anno è stata ridotta al 2,8%. 8%, quella del 2023 è stata ribassata al 4% e le previsioni sono al di sotto delle stime medie del 3,3% per il 2022 e del 4,8% per il 2023. Ricordiamo che insomma la Cina in quanto potenza mondiale, grande potenza mondiale, insomma, a livello economico eh, rischia poi di abbattere ulteriormente quelle che sono le previsioni a livello globale per l'anno prossimo, eh, previsioni già penalizzate naturalmente da tutto quello di come parlato in questo spazio. Valentina, siamo in chiusura, che cosa possiamo augurarci per l'anno nuovo? Beh, sicuramente una situazione migliore mh, sotto tutti i punti di vista, eh, sia sociale, morale, umano, perché comunque usciamo anche da grossa difficoltà nelle relazioni umane, abbiamo avuto siamo stati chiusi in casa per diverso tempo, il lockdown ci ha imposto tantissime eh, questioni che non hanno portato sicuramente a, a posizioni positive se così posso, possiamo dire e speriamo appunto in un anno migliore tu cosa, cosa ne pensi? No assolutamente sì, oltretutto insomma eh, come diciamo che il 2022 avrebbe dovuto essere un po' l'anno della ripartenza proprio dopo il periodo prolungato di covid, così non è stato il 2023 sicuramente almeno per la prima parte ancora ci porterà, eh, credo, a mare sorprese, ma insomma, poi secondo qualcuno potrebbe essere l'anno in cui si prepara la ripartenza e lì dov dovranno giocare più fattori, no? perché sai, insomma, eh, a partire dalla guerra, a partire dalle decisioni, eh, politiche non eh, delle istituzioni eh, però insomma speriamo che lo sia insomma Valentina è ovvio che poi ecco qui permettetemi di dire sempre che qualsiasi previsione fatta quindi lungi da me lungi da Valentina Menassi fare previsioni in questo momento lascia un po' il tempo che trova e quindi insomma ci auguriamo che tutto vada per il meglio questo è proprio retorico e banale ma lo dobbiamo dire per forza. Ne abbiamo bisogno in questo esatto, momento esatto. per ripartire. Diciamo che a livello di spirito ne abbiamo bisogno. Eh, allora, Valentina, grazie. Ci ritroveremo sicuramente per l'anno nuovo qui sulle Fonti TV. Intanto, grazie per aver uh, ripercorso con noi le tappe fondamentali del 2022. A presto. Seguite grazie. Valentina sui social. Grazie a te Emanuela e buona, buona ripartenza a tutti. Assolutamente, ecco dai, speriamo che ehm, l'hashtag del 2023 possa essere proprio ripartenza, questo. Grazie ancora Valentina, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo sui mercati con Sergio Piovini.